È la festa di tutti i santi e la liturgia ci propone quella stupenda pagina delle beatitudini. Conosciamo un po' tutti perché eh, in un certo senso eh, può costituire un po' la sintesi di tutto il messaggio di Cristo. Si parla di beati, appunto di santi. Tutti siamo chiamati alla santità. Però ecco dobbiamo considerare una cosa. Il punto di partenza della nostra felicità sta nel pianto potremmo dire, perché è proprio quando piangiamo, no? cioè riconosciamo i nostri limiti e tutto ciò che ci opprime, ci discrimina, ci aliena, ci tiene fuori dai contesti eh, sociali, penso alle persone con disabilità che molte volte sono discriminati per il motivo della disabilità, sono tenute ai margini, ecco penso a quanta sofferenza, no? Mi capita anche di incontrare come assistente spirituale del movimento apostolico ciechi persone con disetà diciamo, plurima, e incontrare anche tanta sofferenza, tante lacrime. Ecco Gesù dice che quelle lacrime saranno asciugate, coloro no? che piangono saranno consolati. Il punto di partenza dunque sta nel pianto nel riconoscimento e nell'accettazione dei propri limiti, anche della propria disabilità. Devo dire che la nostra associazione, Movimento Postale di Coci, che fa molto questo livello perché aiuta proprio tutti coloro che si accostano a questa realtà ad accettare innanzitutto la propria situazione, perché nella serena accettazione di sé e delle proprie eh, disabilità, dei propri limiti anche spirituali e eh, sofferenze morali che eh, troviamo poi la capacità di rialzarci. I santi poi chi sono? Non sono dei superman, no? sono semplicemente delle persone che riconoscono i propri limiti, e li accettano e li superano, riescono a superare le proprie fragilità, ad attraversare la propria vita e a darle un senso nuovo questa è la beatitudine dare un senso nuovo alla vita molte volte si vive da frustrati no? eh, si pensa ad una vita che potrebbe essere ad una situazione migliore si vorrebbe uscire da quella si vorrebbe cambiare si vorrebbe qualcosa di meglio ma in realtà è proprio lì che il Signore ti ha mandato, è lì che il Signore ti rende felice se vuoi, se riesci ad accettare quella situazione e a superarla nel nome di Gesù appunto e questo è il punto va superata nel suo santo nome Don Trinobello Bello a riferimento alle beatitudini diceva sono, sono quelle, quelle, quelle realtà in cui immaginiamo il non ancora il non ancora pienamente vissuto il non ancora attuato quella Pasqua che ancora non si attua e si attuerà in futuro e poi dice circa i beati se tutti si sono dimenticati di voi allora il vostro nome il Signore l'ha scritto sulla palma della sua mano, molto bello, questa è la pagina della beatitudine, il Signore che scrive i nostri nomi sulle palme delle sue mani e non si dimentica di noi, soprattutto di coloro che sono più svantaggiati tra noi.